Ciao a tutti, ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco007 Scusate, sono troppo vicino. Alla telecamera. Ok, questo qui, questo qui è il primo episodio della serie MSES cioè Nintendo Switch Entertainment, vabbè, sì, si, si avete letto dalla playlist che, allora. io, che io avrò già messo eh, la sì. descrizione dopo che lui l'avrà creata. Eh, sì. Ok, intanto metti i tuoi giocatori e clicca tu, aspetta, io. Io? Ok. In questa serie naturalmente faremo dei giochi arcade che, che stanno in que, nel in Nintendo Switch cioè, online, in que, nella sezione in, in, Nintendo Entertainment System. Okay. Leggeremo la descrizione, quindi Mi faremo tutti. Li faremo tutti, tranne quelli che sono. a cui dovremo fare un, un let's play. E li faremo sì. comunque quelli. Vale. Sì. No, no, no, no, indietro, indietro. Uh. Leggi la descrizione, i dettagli. Ecco. Allora, vuole lanciare in questo grande classico per NES negli anni 80. Negli anni 80. In Balloon Fight hai un semplice obiettivo. Far scoppiare i palloncini avversari prima che siano i tuoi a subire la stessa sorte. Avvicinati al palloncino... Aventati sui nemici dall'alto per privarli dei loro palloncini e colpisci di nuovo prima che abbiano tempo di gonfiarne altri. Il pericolo è ovunque, tanto in cielo quanto in terra. Fai attenzione ai fiumi, ai fulmini e al pesce affamatissimo che dimora, che dimora oddio, nelle acque sottostanti. Ok, no, allora. no, no, c'è cioè un'altra un pagina. Ah, vedi, avanti e indietro. Uh, Balloon Fight offre anche una modalità per due giocatori in cui lottare insieme o sfidarsi a vicenda e la modalità Balloon Fight ok noi le proveremo tutte tranne quella di un giocatore se no poi non ci divertiamo ma <ride> allora spingi select questo è un video aspetta qual è select ok sl più più allora due giocatori start ok come si fa non lo so io allora, io so come si fa. A per... Ah, uh... scusa. Oddio, è un casino. Lo so, è un po' strano. Ti ecco, mi hai ucciso, grazie. Sì, ok. Ovvio. Primo livello fatto. Non li faremo tutti perché sono tanti. Okay. Well, questo gioco è piuttosto facile da capire. Bisogna... Semplicemente uccidere la bestia. E uccidere gli amici. Uh, bisogna uccidere gli avversari e riucciderli prima che rigonfino i loro palloncini. E poi uh, diventeranno più forti se colpite loro. Cioè, se non, se rigonfiano il palloncino. Ok. Allora. Vi consigliamo naturalmente di ucciderli prima, di, prima del.. Uh, <ride> prima dell'inizio del gioco. Yeah. Sì, alcuni verranno mangiati dal... Questo è la cosa a livello bonus. Sì, però io ti uccido. Mm. Dai! Noo! Tanto tu non perdi niente, non, non perdiamo né vita né niente E poi otteniamo solo punti, quindi è buono. Ah, ah, sono no. suicidata apposta. Non ti sei suicidato, hai perso. Ammettilo! Aia! Ah, Stai vincendo tu? No. Tu non puoi. You can! <ride> io scampo, ho vinto. No, ho vinto io. No, no, ho vinto io. Ok, cioè, sì, nel livello bonus però ho vinto io. Allora, in questo, in questo gioco, Balloon Fight, Ma a che fa la prima apparizione l'abitante di Animal Crossing, anche se non è vero. Sì, è l'abitante, mi ricordo la mossa di Smash 4, che, che vola sì, col palazzo. Lo, lo so, lo so, però veramente non è vero non è vero non è che hanno, hanno, solo, hanno solo visto la loro somiglianza allora hanno detto ehi facciamo così perché avrebbero dovuto scusa e lui e basta mi spiace perché? no no no no che senso ha vabbè no, no no no e in questo gioco ci sono 250 oh! 255 uh, livelli, livelli quasi, ah, sì. si chiamano così. Noi li faremo un po'. li faremo fino a, non, fino a quando non moriamo. Sì, cioè praticamente mai visto che non si muore così mai nel due giocatori. Perché? Beh facciamo che dopo sto livello bonus e passiamo al prossimo livello. No. Perché? No, perché facciamo un videogioco. Cosa dici? Sì. Ma no! Dura troppo poi. Facciamo tutti i giochi arcade in una cosa. No! Non tu non hai capito niente, in questa. in questa play. Eh, in questa playlist mettiamo i video in cui proviamo questi giochi arcade, mentre i giochi let's play li facciamo come let's play vere e proprie. Uh, uh, non ho capito. Beh, ho capito io però. Quindi fai, fai quello che ti dico e. E tanto. <ride> devo seguire quello Io sono, sono il tuo capo. Si sì, si sì. si sì, si sì. si sì. sì, ma poi uno si scoccia a vedere sta roba per, per, per quanto? 24 minuti finché non finisce. No, 24 minuti finché non moriamo. Sì, ma non moriamo, ok? è, sono fa è facile. vedi, dov'è un... che, che sono? io no, vero? Sono morto per sempre. È uno dei pochi giochi. Vedi, vedi, io sono già morto, ma se muori tu posso suicidarmi? Se vuoi si sì. Così, così passiamo al prossimo video, sì. Aiuto! No! Attenta ai furbi! Ma davvero? Che c'è il tempo? No. Boom! No! Comunque non, non continuare a premere A, tieni premuto B! Se Questa... tieni premuto B è molto, è molto meglio. Ah, tu hai finito le vite? Tu hai finito le vite? Cioè tu hai finito no le vite? Io sì, le ho finite per sempre. No, eh. ma perché dici no, scusa? Non negare l'evidenza. Cosa? Lascia stare. Quando Boom. moriamo? Boh. Comunque, quando muori, quando muori tu? Finiamo. Tra poco. Uh, no, non finiamo, c'è anche l'altra modalità. Ah, quella sì. versus e quella... Ok, scusate per l'interruzione, ma hanno, hanno il rotto in casa, cioè in camera. Vai, uccidilo! Uh. No, via via via Se vuoi ti puoi suicidare, no, non ha senso. A me non Se piace. ti è mai, ti puoi suicidare. Beh, quando muoio. Non. Tanto tu ormai hai finito, avevi? Eh sì, io, io sono arrivato al game over. Quindi cosa dovrei fare qua? Cioè c'è il palloncini. Sì, ma... prendi più palloncini e arrivi più punti. Prendi più punti, fine. Beh, non che mi interessino i punti. Va bene che è un gioco arcade, possiamo dire, sì, arcade e quindi c'è... Cioè, è proprio questo lo scopo cioè fare punti però... lo stesso, non è che mi interessa ah, c'è anche il remake con Tingle No, sì, no fai rumpa, no. fa e sai che è c Tingle, quel un di... si è quello lì di danaggia... ho vinto, e eh, là no, eh. 12.000 punti <ride> si, sì, ne hai presi 18 hai superato tutti i punteggi oh yeah oddio Vai, muori. Muori. Io sono arrivato fino al livello 30. Ho sperato che finisse lì. Poi ho guardato su, no. su Wikipedia. No, ho, ho, ho visto che... Ah, livello 30 serve. No! Ok, fine. No, non è vero. Non finisce così il video. Invece sì. Quindi ci vediamo la prossima. <ride> ok. Ballon trip. quindi cosa sono? prendi il palloncini basta. Ah. Ecco è così bravo aspetta aspetta non capi <ride> ah. Ah. ma scusa dov'è la versione versus non c'è Quella era la versione versus non c'è la scritto per ah. Ah. no quella che abbiamo fatto noi oddio ah, è questa è la zia con que è difficilissimo ragazzi non, non <ride> sembra ma è difficilissimo perché uno tu se cioè se non premi il tasto per volare Mentre ti muovi, non, non cambia direzione. Quindi è difficilissimo. Ma comunque ti ho detto di te tenere premuto B. Invece che continuare a premere A. Ah. Molto meglio. Io uso solo quello. E perché? Fa, cioè, perché col, con B vola. Con B sai. vola più veloce, mentre con A. Se, se vuoi scendere però non troppo velocemente. Capito? Oddio! È impossibile. Se vuoi puoi smettere qua. No. Durato 50 Dura troppo poco. Almeno a 10 minuti. Quanto Il bello è che ti vanno i punti per quanto tempo sopravvivi, non per quanti palloncini prendi. Anche per. però per lo più per quanto tempo sopravvivi. Eh, vedi vabbè. che ogni ogni secondo ti aumenta. Cioè, sì, anche vabbè. Un, ogni, ogni, è, ogni giusto. è giusto, è giusto. No. O, ogni mezzo se, secondo. Aiuto! No! <ride> <ride> Vabbè, bene, niente, sono impendito a questo qua da un flip. Lo faccio io, dammi il gioco Perché mi dai il tuo? Eh perché.. Vai. Sì, un attimo. Che strano così. No, no. sbagliato. Mi scimo. Ora, ora io vorrei sapere una cosa. Mi spiegate a cosa serve il, pun il punto di sospensione di un tipo del genere? Io l'ho usato per. Uh, vedi? Vedi? Per arrivare così avanti. Vedi, fase 34. Ti sei suicidato, perché? Tanto questo è un punto salvato. Ah, giusto. Beh, vabbè, che cosa stai facendo? Beh, non mi va di fare il balloon trip, non tieni. Va bene. Allora, ci vediamo alla prossima parte di NSS. Ne, NSS. No, sono meglio NS. NS. Vediamo che gioco facciamo facciamo ok torniamo alla lista dei giochi baseball ok quindi il prossimo poi sarà Donkey con quindi ci vediamo alla prossima parte di ns no scusa chi se ne frega nss quindi ci vediamo alla prossima ciao ciao